Buongiorno a tutti, qui Arduino Scanato da IarForex.com. e in questo video voglio fare un aggiornamento di quella che è la mia view sul cambio dei cambi sul mercato delle valute, ovvero sull'euro-dollaro. Cosa può essere interessante andare a osservare? Quali possono essere i livelli? Cosa andare a vedere nei prossimi giorni? Eh, questa rubrica ormai eh, la faccio spesso non è un evento diciamo di ogni sabato ma spesso il sabato uno dei video riguarda l'euro dollaro vedo che c'è molto interesse su questa coppia di valute soprattutto per chi fa forex diciamo quindi eh, vi chiedo ovviamente di lasciare un mi piace al video se poi il video vi sarà piaciuto e se non siete iscritti al canale di iscrivervi Mentre possiamo partire direi che l'euro dollaro questo è un grafico daily in questo momento siamo alle ore 17 all'incirca di venerdì e eh, quindi ormai la settimana insomma sembra Abbastanza in via di conclusione abbiamo avuto una settimana questa di rialzo di ritracciamento di ritorno dell'euro dollaro sopra i 1750 prendo il grafico a barre settimanali perché in questo modo riusciamo ad essere mm, più precisi anche in quello che potrebbero essere le dinamiche che eh, si vengono a formare su questa coppia di valute. Allora eh, la cosa che intanto mi viene all'occhio è questa tenuta eh, ulteriore di 1.1750 quindi eravamo qui abbiamo avuto questa tenuta e poi abbiamo avuto settimana scorsa con il movimento al ribasso e il recupero questa settimana quindi possiamo dire che eh, al momento, quella che si è venuta a creare è esclusivamente una falsa rottura, e quindi ancora il mantenimento su 17,50 che diventa la zona principale di tenuta di questo, eh, di questo movimento. Quindi, di movimento short. Siamo in un range, in un box, chiamatela come volete: una scatola che prende dei minimi, proprio più bassi, che sono a 1,16,30 e dei massimi più alti che sono area 1.22.50 all'incirca poi 1.23 è stato toccato va bene abbiamo avuto nel movimento l'area 1.17.50 con 1.17 di minimo e chiusura sopra e quindi 17.50 per poi ripartire e stessa cosa qui un mercato che questo 1.17.50 diciamo lo sente lo tiene eh, questa situazione però avviene sì in un box ma in un movimento mh, diciamo, direzionale dell'euro-dollaro. Un movimento che chiaramente è eh, una tendenza short nel momento in cui lo vediamo nel breve. Perché se io vado a prendere da massimo e minimo eh, di queste ultime settimane, da quando c'è stato l'ultimo massimo addirittura al 24 di maggio con questa pin bar. Eh, con il falso massimo qui ha portato i prezzi al ribasso tra l'altro ricordo che eh, tra i segnali più interessanti che io vado a tradare ci sono appunto le pin bar eccola qua una per esempio eccone qui un'altra che hanno portato giù i prezzi ed eccone con un'altra tutte su livello chiave eh? quindi non serve tante volte eh, no si, si si crea mille e più modi di entrata strategie complicazioni eccetera alla fine quando si guarda un settimanale e si magari va a cercare una entry eh, di conferma su un daily e sui livelli importanti di domanda e offerta vedrete che non c'è più tanto da andare a fare comunque dopo queste tre mh, pin bar abbiamo avuto appunto soprattutto l'ultima, abbiamo avuto questo ribasso in volatilità questa settimana, cioè le ultime settimane e soprattutto le ultime due, le ultime tre, posso dire, eh, hanno creato questa eh, tenuta. La settimana che si, viene, che si sta per concludere sull'euro dollaro, una settimana che va ad annullare diciamo, mh, i ribassi della settimana precedente. E mi viene da dire che ci potrebbero essere quindi dei eh, movimenti, dei lievi movimenti di rialzo ulteriore, eccolo qua, tac con eh, un ritorno che potrebbe essere anche nelle prossime settimane un ritorno verso l'area eh, 1.18,60, 1.19 e 1.19,50. Diciamo che questa potrebbe essere la zona più naturale dove ritrovare delle belle occasioni di vendita sull'euro-dollaro perché ci poteva anche stare il... Eh, eccolo qua, ci può stare ancora tolgo via un po' di freccine, eh, il fatto che questo livello di massimo, eccolo qui, possa fare da tappo, perché ci può stare ancora, ripeto, siamo circa fine settimana, ma la settimana non è ancora conclusa, manca qualche ora e soprattutto lunedì, martedì vedremo, quindi il primo, in realtà il primo vero punto dove il mercato potrebbe ancora sostenere le vendite è qui con un falso massimo, ovviamente ci deve essere una price action. Io parlo sempre della view che ci potremmo avere su euro-dollaro, ma sempre eh, con poi la conferma della price action. Io non entro a mercato se non ho un segnale di price action dei miei su daily, ok? Quindi non, non sotto. Quindi se su daily eh, già lunedì o martedì si dovesse creare una... Eh, una barra come questa, cioè una barra ad alta volatilità recuperata, una pin bar, un inside fake out, un doppio massimo lower, eh, un segnale insomma, che sfalsa questi massimi, quindi li, li falsa, li, eh, fa un fallimento di massimi e li recupera, ecco che in questo caso potrebbe già questa diventare una zona importante, cioè l'area 1 e 18. ok? Mentre se il mercato dovesse continuare la fase rialzista, la prossima situazione interessante che si potrebbe utilizzare per andare a vendere euro dollaro nel caso in cui ci sia appunto un segnale short è questa. Io sto parlando in questo momento solo di vendite perché il, la tendenza che si è venuta a creare è una tendenza chiaramente short e che ha uno spazio di azione Sinceramente molto ristretto, quindi in linea generale preferirei avere eh, magari lasciare anche che il mercato possa creare il movimento di allungo, magari non lo vado a prendere nell'ottica di brevissimo, ma qualora dovesse fare o qui o qui, queste sono le prime due aree, poi abbiamo anche questa, quindi in una di queste tre zone ripetiamo 1,19,50, 1,19,18,60, quindi la zona che passa per di qua e 1,18 qualora lì sul grafico daily dovesse creare delle price action short chiaramente short allora in quel caso si potrebbe pensare di pianificare un'operazione short questa è la prima cosa che mi viene da dire quindi al momento la tendenza è short e tutte le eh, situazioni che si vengono a creare sono a mio avviso eh, più per lo short quindi nel caso in cui per esempio si crei qualcosa o qui o qui o qui possono diventare delle occasioni eh, di vendita assolutamente poi nel momento in cui il mercato dovesse creare invece non delle price action di un certo tipo quindi inizia a muoversi in un certo modo con degli swing low eh, che creano addirittura dei setup long e quindi vediamo che è un mercato che nella sua tendenza short dai minimi perché alla fine siamo arrivati quasi sui minimi e comunque siamo arrivati sui minimi che hanno portato su il 17,50 ricordiamo è stata la gamba rialzista di qualche mese fa quindi siamo già arrivati qui e il mercato euro dollaro vuole andare a fare un ulteriore trend delle prossime settimane rialzista e quindi cambiare un po' la fotografia dell'ultimo periodo è possibile e a quel punto allora andremo a valutarlo nell'ottica ovviamente di trading quando ci saranno le conferme di price action. Al momento mi viene da dire una chiusura di questo tipo che quindi può portare a un rialzo abbiamo visto c'è cioè una chiusura settimanale così che può portare ad un nuovo rialzo. Eh, secondo me al momento per quello che ci sta dicendo il grafico in questo momento il rialzo potrebbe essere diciamo di breve durata. Cioè il mercato ha dei punti chiave di vendita possibili che non possono non essere eh, osservati, attenzionati per magari un'operazione short. Qualora ci fossero ovviamente poi si andranno a, a rivalutare e se si faranno ci saranno gli obiettivi che sono i livelli precedenti. Quindi ritorneremo sempre su 17,5-17 e il 1,16-20 che diventa poi il livellone quello sotto settimanale. Ok? Eh, direi quindi che per oggi è tutto io ovviamente mh, vi ho dato così una view eh, e poi bisogna insomma per se volete insomma, seguire eh, meglio e approfondire un po' tutte queste cose sapete che noi abbiamo il mentorship platinum mensile semestrale annuale abbiamo la scuola platinum quindi il, mh, proprio all'interno di tutti i corsi delle 3 in 1 del mattino insomma, abbiamo alcuni servizi didattici operativi che mh, Diciamo, ci, ci fanno sempre stare insieme, abbiamo addirittura adesso creato il canale Discord per chi è iscritto alla Scuola Platino, quindi praticamente una chat continua durante il giorno dove ci si può parlare, affrontare vari temi, vedere i grafici. Quindi al massimo per chi vuole approfondire e vuole diventare insomma, eh, più esperto con il trading, con la price action, eh, volentieri ci vediamo lì. Per il resto io a questo punto vi saluto, vi richiedo di lasciare un mi piace qualora non l'abbiate fatto, se vi va, e noi ci vediamo ovviamente lunedì con la Trading Room e con i prossimi video del canale. Un grazie, un saluto e un buon weekend. Ciao a tutti!